Bene, buonasera a tutti. Buonasera a Pippo Civati e buonasera a Filippo Taddei, docente nel centro europeo della Johns Hopkins University. Cominciamo subito, anche perché abbiamo i tempi eh, molto contingentati. Eh, Civati, una delle ultime domande che Bianca Berlinguer ha fatto ad Alema è eh, «Ma tu poi che cosa farai?» Ecco, vorrei saperlo anche da lei. Che cosa farà da te? Che cosa farai? Beh, eh, grazie per l'accoglienza straordinaria. Io vorrei che facessimo il PD, vedo, lo facessimo davvero, vedo un ritorno ai DS e alla Margherita, agli schieramenti, alle figurine del calciomercato, a me interessa parlare di politica questa sera e di farlo insieme a voi se è possibile perché siete voi i protagonisti di un dibattito che è stato troppo chiuso nel palazzo e si è rinchiuso sempre di più per cui questo vorrei fare vorrei farlo davvero facendo il congresso del partito perché l'abbiamo rinviato fin troppo potevamo averlo già concluso a Genova il congresso del PD avremmo potuto farlo in questa estate complicata invece ancora discutiamo di regole di quando lo faremo, della Dazio Senti, possiamo fare un, un tentativo molto difficile, perché fino adesso, io gli ho seguiti quasi tutti gli incontri, i dibattiti, non è riuscito. Tu potresti stasera provare a non parlare di Berlusconi? Sì. Per lo meno direttamente? Ci proviamo, anche perché io penso che sia decaduto già, pensa come sono strano, io penso che sia decaduto, che sia un fatto politico, morale, civile... Berlusconi non possa più essere un nostro interlocutore. Penso che tutta questa impalcatura che hanno costruito intorno alla vicenda eh, della decadenza sia sbagliata, preoccupante e allungare i tempi sarebbe una follia. Senti, scompriamo subito il campo da eh, una questione che però secondo me è eh, essenziale. Io ti chiedo di essere sintetico e chiaro. Potresti dirci in poche parole quale vuole essere il tuo PD? Beh, Il mio PD è un partito in cui ci si candida dicendo delle cose, non pensando di vincere o di perdere, giocando una partita apertissima sulle questioni che più ci stanno a cuore. Penso a come abbiamo gestito l'Imu, facendo esattamente il contrario di quello che avevamo promesso in campagna elettorale. Non qualcosa di diverso, esattamente il contrario. Penso all'espressione più infelice della storia recente che è stata mai con il PDL e infatti poi ci siamo andati, penso alla coerenza che dobbiamo tenere perché il nostro elettorato è in grande difficoltà e allora io voglio un partito democratico che per prima cosa recuperi tutti quei delusi che si sono allungati nella sua storia, fin dalla prima bicamerale, non lo dico per essere antipatico verso chi parlava prima, ma insomma ci sono delusioni che che ritornano. Tra l'altro in questi giorni ne stiamo facendo un'altra di bicamerale, perché ci piace tornare sul luogo del delitto. Ci sono delusioni che riguardano la vicenda di Prodi. Io voglio che nel PD Prodi ci sia, abbia la tessera numero uno, che possiamo fare, come dire, ricompensarlo dei tre torti che ha subito. Voglio un PD che si rivolga a quei 4 milioni di elettori che hanno scelto Beppe Grillo invece di votare noi, che erano elettori nostri, che sono in tutte le famiglie, il cugino, la zia. È così che è andata. Qualcuno ha votato noi in una Camera nell'altra ha votato per Grillo. E noi a questi dobbiamo rivolgerci immediatamente. Dobbiamo porci il problema di chi si è allontanato dalla politica e non va a votare più. Sono aumentati ancora gli astensionisti. Allora, se noi facciamo un PD che dice delle cose chiare, che non, non è sempre incerto, che non rimangia la parola data, che presenta una classe dirigente rinnovata e lo dico a Matteo Renzi, noi vorremmo, come dire, confrontarci con quelli del futuro, non con quelli del passato per una volta e facciamolo tutti però, e facciamolo tutti perché secondo me è venuto il momento di provare qualcosa di nuovo Tu hai detto, vorrei un PD che recuperasse... Una parte perlomeno dei voti che è andata a Grillo, ma eh, la pensi come Renzi, cioè che vorrebbe recuperare anche una parte dei voti che sono andati a Berlusconi? Al PDL, scusate. Ma sì, io però non lo so, sono un ragazzo semplice. Io penso che il nuovo sia a sinistra, per esempio, che è una cosa che abbiamo dimenticato per vent'anni. E penso che questa sinistra, per interpretare il nuovo, si debba rinnovare profondamente, ma dal punto di vista culturale. E allora, quando si devono recuperare gli elettori, prima si guarda nelle vicinanze, si guarda tra chi è deluso da noi, è preoccupato per noi, manda un segnale a noi, fa parte della nostra storia. Pensate a Stefano Rodotà, pensate a Stefano Rodotà, il nostro partito... Non ha raccolto l'invito di Grillo perché proveniva da Grillo, che è, una follia, è un argomento che non stare in cielo né in terra, perché Rodotà è un patrimonio della sinistra italiana. È un uomo che si è, e finisco su questo, ma è importante, che si è occupato di temi che noi abbiamo perfettamente escluso dal dibattito principale che sono i beni comuni, l'ambiente, i diritti civili, che ancora per approvare una legge sull'omofobia bisogna sfidare l'Italia del Medioevo, che era meglio, peraltro, di questa. Rodotà si occupa della rete, si occupa di, di raccontare alla sua veneranda cose giovanissime. Ecco, io immagino una sinistra che non fa una questione anagrafica, ma una questione culturale sì, verso un futuro che si presenta incerto ma che ci spalanca opportunità che non abbiamo voluto raccogliere Senti, prima di eh, introdurre eh, Filippo Taddei su alcuni temi sui quali poi logicamente interverrai anche tu cioè che poi sono i temi che interessano in questo momento eh, il Paese, il Paese reale vorrei chiederti ancora una cosa mh, più politica e più eh, interna il tuo rapporto con Renzi, come potrebbe essere nei prossimi mesi? C'è un signore che non è molto edificante con me. Allora, io vi faccio questa proposta. Siccome conosco e stimo sia Gianni Cupero che Matteo Renzi, il segretario lo faccio io, sarò generoso, ascolterò le loro proposte. Li stimo davvero, non lo dico da oggi. Con Matteo ho fatto delle cose e altre non le ho condivise. Con Gianni Cuperlo ho un rapporto di scambio. Ci scambiamo anche i libri con Gianni Cuperlo, che è dura, eh, stargli dietro. Però lo, io vor, immagino un dibattito però, che faccia un passo indietro rispetto agli schieramenti, come dicevo prima, alle percentuali, ai sondaggi e che inizia a ragionare sulle cose da fare. Per esempio, a Renzi io chiedo, ma quando è che finisce la stagione delle larghe intese? Te lo prendi un impegno come posso fare io questa sera che io penso che fatta la legge elettorale e messe a posto tutti i pasticci sul fisco che abbiamo fatto si possa tornare a votare perché i sovrani siete voi oppure pensi di tenere eletta no, come Mazzola e Rivera come qualcuno ha detto qui? Adesso poi c'è anche un candidato di Rosi Bindi, lo ha annunciato oggi. Ma sì, c'è anche Gianni Pittella. Io non ho problemi, però su queste cose voglio sapere come la pensano. Voglio sapere cosa dicono di questioni diverse. Prima si parlava della Siria. Dobbiamo ancora discutere dei cacciabombardieri. Quanti ne vogliono comprare? Gli altri io mi sono espresso più e più volte. Non sono questioni banali, perché riguardano le spese del nostro Paese ma riguardano anche la sua vocazione, la sua missione internazionale, l'idea di Mediterraneo, la voglia di costruire un mondo diverso che ci deve appartenere, perché se no non facciamo, lasciamo fare politica ad altri, noi dobbiamo occuparci di questo. Voglio sapere queste cose, voglio sapere se sull'Imu torniamo indietro, possiamo cambiare qualcosa, abbiamo voglia di criticare una scelta sbagliata, non controletta, usciamo da questo incubo che se uno esprime. La sua posizione lo fa contro qualcun altro. Non è questo il punto, è questione di credere nelle cose che si fanno. E questo, se posso rispondere riprendendo la domanda di prima, è la prima cosa che deve fare il PD, è credere nelle cose in cui fa e che dice. Perché per essere credibile bisogna essere appassionati, bisogna essere calorosi, bisogna studiare, bisogna approfondire le questioni. Facciamolo tutti insieme. Se facciamo un congresso così, vinciamo le elezioni sul serio e abbiamo anche forse una dignità politica un po' più forte tutti quanti. Filippo, senti, eh, prima di entrare su quelli che ho chiamato temi concreti, perché mi sembrano effettivamente più concreti, IMU per esempio, eh, politiche del lavoro che sembrano un pochino accantonate anche da questo governo, politiche dei redditi, una cosa... Ehm, Pippo prima diceva quando finiranno le larghe intese però se noi sentiamo eh, quello che dice per esempio Saccomanni che eh, così prefigura degli scenari eh, apocalittici se, se dovesse eh, cessare questo accordo di governo, allora come economista autorevole è davvero così? Cioè se cade questo governo se si va a votare eh, è la catastrofe? Il, il ministro Saccomanni non ha mai detto che se cade questo governo ci sarà il disastro. E non l'ha mai detto, per il motivo che sarebbe un'affermazione irresponsabile, perché ne, non c'è nulla che spaventi i nostri investitori in una scelta democratica. Non, non, nessuna, non spaventiamo nessuno, né in questo Paese, né al di fuori di questo Paese, se noi decidiamo, come Paese maturo, di ricorrere alle elezioni e di votare un governo che abbia, uh, che, che abbia futuro e che abbia una, una durata. Non c'è nulla invece che gli spaventa più dell'incertezza. E quello che noi, se noi proseguiamo un cammino di larga intesa dalla durata incerta, dal contributo incerto, dalla, dalle affermazioni incerte, noi facciamo il peggior servizio che possiamo fare a questo Paese. Perché, ci, è, il peggior servizio perché è, un peggio, è un cattivo servizio verso chi a noi oggi presta soldi e vuole e vuole certezza ed è un, peggior, ed è un cattivo servizio a, a quello che questo paese è diventato è un paese che si è trasformato in maniera gigantesca io vedo molte persone che fanno parte di generazioni diverse rispetto alla mia ecco io vorrei ricordarvi oggi che il paese che molti di voi hanno conosciuto non esiste più è cambiato radicalmente posticipare il momento in cui noi affrontiamo quel momento di cambiamento è la cosa più sbagliata che possiamo fare questo è un paese che è cambiato radicalmente perché il lavoro non è più centrale come era in passato io voglio darvi un senso di come questo sia cambiato ora facciamo proprio un esempio concreto che riguarda la vita di ciascuno di noi prendete l'acquisto della casa prendete il fatto di comprare casa comprare casa è una scelta che molti di noi hanno fatto molti di noi vorrebbero fare tutti in generale vorrebbero fare ora negli anni 80 nel 1980 ci volevano tra le tre e le quattro annualità l'orde dello stipendio medio di un trentenne per comprare un appartamento di medie dimensioni. Fate conto, una cosa intorno. A, oggi sarebbe un appartamento di valore di 200.000 euro sui 100 metri quadri. Ora, oggi, nello stesso paese in cui ci volevano 4 annualità, ce ne vogliono 12. 12. Voi capite che un paese così è un paese radicalmente diverso. Un paese in cui il lavoro non può più assicurare quelli che sono i momenti centrali della, della vita. È un, è, un, è un paese che eh, non ha futuro, è il paese che poi abbiamo di fronte agli occhi ora, tutto questo non è successo per sfortuna è successo perché abbiamo fatto delle scelte, abbiamo cambiato il nostro sistema fiscale, abbiamo cambiato la concezione, abbiamo, abbiamo smesso, di, smesso di avere fiducia nei lavoratori e nelle imprese di questo paese quando l'imposta sul reddito viene introdotta a metà degli anni 70 chi guadagnava l'equivalente di oggi, di 10.000 euro lordi, capite 10.000 euro lordi? Parliamo di una persona che porta a casa 800 euro al mese. Questa è la dimensione. Quella persona pagava una un'aliquota marginale nel 1975 del 15%. Oggi, in quello stesso paese, l'aliquota è quasi raddoppiata, è del 23%. Se 10.000 euro lordi vi sembrano, vi sembrano pochi, io vi faccio l'esempio ancora più... Più brutale. Prendete una persona che fa 30.000 euro lordi, che è un numero importante, è un numero che dobbiamo ricordarci, perché è una cifra che, se parliamo di evasione fiscale, ci c'è qualcosa. Se voi guadagnate 30.000 euro lordi, nel 1975 il, la vostra tassazione marginale era al 25%. Il vostro datore di lavoro metteva giù 100 euro, 25 finivano in IRPEF. Oggi 38 finiscono in IRPEF ci aggiungete la, la, la dizionale regionale comunale ne elevate altri due su 100 che ha messo giù il vostro datore di lavoro 40 sono finiti in IRPE fino ad dizionale regionale e, e tutto quanto ci mettete giù i contributi sociali altri 30 euro in, finiscono in contributi sociali voi capite che è un paese in cui un datore di lavoro per dare 100 euro in più a una persona che guadagna 30.000 euro l'ordine cioè 1.600 euro al mese se mette giù 100 euro 70 finiscono in tasse e 30 finiscono nella busta paga del lavoratore questo è un paese che non può andare avanti che non può parlare di lavoro ecco, allora, Pico eh, partendo da questa riflessione che ha fatto Filippo Dadei molto, molto chiara partiamo dal Limo, che insomma, la casa è uno dei temi più centrali della, della nostra vita e delle nostre famiglie e sconfiniamo su una politica fiscale nel tuo programma, prima D'Alema diceva che dice, sì, sì, bisogna scegliere le persone ma bisogna sapere anche che cosa c'è dietro, allora che cosa c'è dietro nel tuo programma su questo tema? Tasse, fisco, IMU, eh, tassazione dei redditi, tassazione del lavoro, ecco, ce lo puoi spiegare? Sì, permettimi una battuta però ecco. che mi hai, mi hai fatto venire in mente, io però non ho dietro nessuno. E questo secondo me è un vantaggio straordinario. Io ho davanti a molte persone con cui voglio avere una relazione, ma non sono condizionato da nessun equilibrio interno del PD. Sarebbe impossibile, perché non sono abbastanza conformista. Io, non, quando abbiamo fatto fuori prodi, mi sono dato fuoco. Capisco che non sia un atteggiamento responsabile, però certe volte nella vita bisogna darsi fuoco. Beh, Guarda, io faccio una storia brevissima. Filippo è stato molto preciso nell'indicare il motivo per cui noi non possiamo togliere tasse sul patrimonio nel momento in cui prima non siamo intervenuti sul lavoro. È una follia, è un errore politico, anche dal punto di vista morale, discutibile, perché le cose che non si possono fare per quei lavoratori noi le abbiamo consentite per quelli che stanno bene, per i parlamentari, così grillo e contento che guadagnano troppo. Abbiamo fatto lo sconto alle categorie dei benestanti, ma proprio che stanno proprio bene. Allora, io vi ricordo che nella prima versione della carta d'intenti che presentammo l'anno scorso c'era anche la parola patrimoniale. Poi ci siamo spaventati e noi dobbiamo smetterla di spaventarci. Dobbiamo spiegare le cose, fare battaglie politiche, dobbiamo raccontare numeri e storie per un Paese diverso. Abbiamo fatto la campagna elettorale dicendo le cose che sto dicendo io, perché noi adesso siamo accusati di essere troppo a sinistra, ma sono gli altri che si sono spostati, sono gli altri che si sono messi su percorsi che non riescono nemmeno a spiegare tanto bene. Le stesse cose che vi stiamo dicendo stasera erano nel nostro programma elettorale. E uno dice, poi però abbiamo dovuto fare il governo col PDL, dovuto è una parola grossa, poi se volete ne parliamo ma arrivati al giorno in cui si doveva decidere in Consiglio dei Ministri fino alle 5 del pomeriggio tutti i nostri dirigenti assicuravano che l'Imu non sarebbe stata tolta a tutti e invece la sera puntualmente l'abbiamo tolta a tutti allora io non dico di tenere la stessa linea politica nel giro di una legislatura in questo momento non, ce la, non la reggiamo però almeno dal pomeriggio alla sera potremmo sforzarci almeno, almeno dire che se Berlusconi vuole fare un regalo ai ricchi a quelli che non ne hanno bisogno, eh, potremmo anche dirlo, perché ci spaventiamo appunto. Allora, facciamo un passo indietro, ritroviamo noi stessi, spieghiamo le cose, spieghiamo che se la realtà è radicale, anche gli interventi devono essere più incisivi, anche le cose devono delle scelte si devono poter prendere. Quello che dice Filippo è vero, l'accusa di anima bella o di fighetto per chi non sostiene questo governo come se fosse il governo Morro e Berlinguerra, perché hanno usato questo riferimento storico e secondo me si devono un po' pulire la bocca, sinceramente. No, non è astratto, sono loro che sono astratti, sono loro che pensano che sui giornali stranieri, e nelle cancellerie, non guardino con occhi sgranati ormai quello che sta succedendo a Berlusconi e alla sua vicenda. Avevo detto che non ne parlavo, ma è un alleato, dai, un'ospitalità gliela dobbiamo dare, era una battuta questa. No, no pensiamo che l'Italia abbia guadagnato indignità perché siamo tutti dentro un governo, a parte che non è nemmeno vero quello. No, noi abbiamo bisogno di una dialettica democratica, abbiamo bisogno di scelte impegnative, abbiamo bisogno di costanza e vi faccio un ultimo esempio per spiegare come immagino io questo Paese. Perché se invece di abbassare l'Imu le risorse le usassimo per abbassare le tasse sul lavoro, subito dopo potremmo aggredire l'evasione fiscale con più come dire, certezza di farci capire da tutti, perché deve essere un patto rinnovato, abbassiamo il cuneo fiscale, riduciamo il cuneo fiscale, ma chiediamo che voi stiate attenti e paghiate le tasse, perché se no non tengono le due cose. Invece nella settimana in cui il Governo lancia la sfida all'evasione, purtroppo arriva una condanna per frode fiscale. Dal punto di vista pedagogico è un po' difficile da spiegare ai nostri concittadini che bisogna cambiare le cose. Allora riprendiamo il discorso, facciamo le cose che dobbiamo, mettiamoci d'accordo con chi è il nostro alleato per cose che possiamo sostenere politicamente, facciamo la legge elettorale che è all'origine di tutti i nostri mali, facciamola bene, e facciamo scegliere a voi. Chi sono le persone da eleggere sulla base di un programma di cui ci assumiamo tutta la responsabilità e vedrete che ci sarà la governabilità, che ci sarà un progetto politico. Facciamo una sfida verso il meglio, non al ribasso, perché continuiamo ad abbassarci ogni giorno di più e questo è il problema. Però per fare la legge elettorale ci vuole un governo o no? È certo che ci vuole un governo, infatti io credevo che la no, faccia. Ce lo chiedo perché io stamattina, leggendo il, il giornale, mi sono un po' spaventato quando ho sentito ritirare fuori il, il termine governo di scopo, che pensavo fosse finalmente dimenticato. Cioè io ehm, l'altra volta notavo che abbiamo, stiamo utilizzando dei termini, delle terminologie allucinanti, agibilità. Ma, ma sono cose folli, il e allora il governo più, di scopo lo è. Il più bello è pacificazione, pacificazione, cioè nel Paese più diviso dal punto di vista sociale, più diseguale, come ci raccontava Filippo, più difficile da raggiungere per chi parte svantaggiato. Per cui anche la parola merito è una parola che si possono permettere in pochi, perché se non hai mai la possibilità di fare il primo passo non vai da nessuna parte. Il Paese la disuguaglianza, noi ci pacifichiamo tra di noi politici. Pensate che bel messaggio edificante. Noi dobbiamo pacificarci con le persone che ci detestano, ci detestano e dobbiamo interrogarci sul perché. Ci vuole un governo? Bene, uno dei motivi per cui ho una posizione critica, peraltro manifestata con parole razionali, non con gesti inconsulti, è il fatto che questo governo avrebbe dovuto farla subito la legge elettorale. Perché Violante e Quagliariello ci stanno provando da un anno e mezzo. Allora possiamo aiutarli se ci chiedono una mano. Però le larghe intese c'erano anche prima e la promessa di rifare la legge elettorale c'era anche con il governo Monti. E casualmente il governo Monti, per dire dell'affidabilità delle nostre alleanze, è caduto esattamente il giorno prima di farli iniziare a discutere, vi ricordate era il dicembre dell'anno scorso, di discutere della legge elettorale. Abbiamo rinviato la decisione, abbiamo votato contro la mozione Giachetti, che è il nostro principale esponente alla Camera, Roberto Giachetti, che chiedeva di tornare al Mattarellum. Il Governo ci ha chiesto di votare contro, ad una delle battaglie a cui eravamo più affezionati, per cui milioni di persone, e non è un'esagerazione, avevano firmato il referendum, vi ricordate, questo due anni fa. Se vogliamo cambiare la legge elettorale, la cambiamo, questo è il punto. Se non c'è più Berlusconi, perché è il lunedì, Decide di far cadere il governo Io penso che noi dobbiamo chiedere al Presidente della Repubblica Di fare questa domanda che io sto rivolgendo a me stesso e a voi la, deve, la debba fare al Parlamento Vediamo cosa rispondono Se Grillo vuole tornare a votare con il Porcellum Se ne assuma tutte le responsabilità Perché sarebbe un caso straordinario per dimostrare Che anche la novità assomiglia molto a quello che c'era prima Perché tutti fanno così Quando arrivano lì il Porcellum fa comodo se ci sono altri che hanno idee diverse, le manifestino, però la politica si fa così, altrimenti è una pappa indistinta in cui tutti hanno sempre ragione, in cui è sempre colpa degli altri. Assumiamoci le nostre responsabilità. Filippo, scusa, ma mh, come si potrebbe, te lo chiedo logicamente da economista, come si potrebbe rendere meno disuguale questo Paese? Con quali provvedimenti? Perché è una cosa che dicono tutti da anni, però poi alla fine è sempre peggio. La disuguaglianza fondamentale di questo Paese è dovuta alla struttura che di discutevamo prima. Il fatto che il lavoro non sia più centrale, non assicuri più le scelte fondamentali, ha creato un'inuguaglianza fondamentale tra due gruppi di persone diverse rispetto al passato, che sono chi vive nel proprio lavoro e chi no. Ora, o noi correggiamo la disuguaglianza dove essa si trova, cioè qui, tra chi vive nel proprio lavoro e il resto del Paese, oppure non lo facciamo. Per questo c'è bisogno di tenere a mente come è cambiato il nostro sistema fiscale, come è cambiata la scelta di tassare il lavoro. Ci siamo spaventati negli ultimi trent'anni, sempre di più. E come tutti quelli che si sono spaventati abbiamo sempre cercato, gravato progressivamente di più sul lavoro e sempre di meno su quello che era il rifugio, l'immobile. No? Pensate a tutto, tutto questo senso di detassare l'immobile questo, questo offrire ad un paese spaventato l'idea che l'unica speranza è la prima casa non conta più il tuo lavoro l'unica tua speranza è la prima casa levarti la tassa sulla prima casa ora, invece la, co la cosa che dobbiamo cercare di offrire e possiamo offrire, senza rimentare la ruota è offrire speranza a questo paese dando, ripristinando gli incentivi, ripristinando il valore del lavoro guardiamo a come spendiamo i nostri soldi guardiamo la spesa pubblica italiana se voi guardate la spesa pubblica italiana quello la guardate in confronto a, guarda, rispetto alla Germania okay? un paese modello se volete per tutti quello che colpisce non è che noi spendiamo di più spendiamo leggermente di più della Germania ma siamo lì, nella spesa pubblica senza interessi il fatto è che spendiamo di più in luoghi che non hanno alcun senso noi spendiamo un punto di PIL 15 miliardi in più per quelli che si chiamano voglio prendere la, la definizione ufficiale di, di Eurostat perché la trovo fantastica organi esecutivi legislativi e affari esteri noi spendiamo un punto di PIL per il cuore del nostro Stato, 15 miliardi in più di chi? della Gran Bretagna un paese che ha il più vecchio Parlamento del continente ha politica estera, quanto abbiamo noi e parlando e ci dimentichiamo che di questi 15 miliardi in più che, che spendiamo in più e parliamo solo di Imo. Allora, io vi dico, ripristiniamo una, facciamo un'azione di svelamento con il Partito Democratico, diciamo a questo Paese come stanno le cose. Se noi leviamo, se noi portiamo la nostra spesa pubblica nel cuore dello Stato che non offre nessun servizio sociale non tocca le vostre pensioni, non tocca la spesa sanitaria, non tocca le scuole e le università di questo paese. Se noi la portiamo a livello della Gran Bretagna, noi domani possiamo abbassare le imposte sul lavoro di quasi un decimo. Guarda, aprite la vostra busta paga, vedete quanto ogni mese voi versate e viene trattenuto. Pensate che viene trattenuto il 10% in meno. Pensate se quello vi cambia la vita e pensate che segnale sarebbe per il paese. Ora la soluzione è sotto i nostri occhi, basta provarlo. Facciamo così, offriamo un compromesso al governo, anziché un governo di scopo, offriamo al governo un governo a progetto, che secondo, voi, secondo me ha anche più senso. In un paese di lavoratori a progetto, di collaboratori a progetto, di lavoratori precari, noi offriamo lo stesso tipo di trattamento. Se offriamo un contratto a progetto al governo deve essere fatto di due cose. Come voi sapete il progetto è fatto di due componenti. Primo, il progetto. Cioè che cosa si fa? Abbassiamo le tasse sul lavoro, recuperiamo la spesa pubblica a livello di Westminster e cambiamo questo paese. E poi, il secondo componente del progetto, durata certa. Fanno questo? Lo fanno nei prossimi due mesi? Va bene. Non lo fanno? È finita. Questo è un governo a progetto. Non c'è bisogno del governo di scopo. Direi che indubbiamente l'idea di un governo Cococò -co è bellissima, anche, anche dal punto di vista proprio della terminologia. No, è, è anche in linea con il resto del Paese, no? è una cosa cioè, bella. Come, come tutti noi, sono un coco Cocopro. Sarebbe in linea con la maggioranza poi, di, della vita degli italiani, perlomeno dei giovani. No? No, diciamo, letta come taddei, sono un coco Cocopro anch'io. Sì. Allora, Pippo, eh, un altro tema è il tema dell'innovazione. Ora, quando noi parliamo di innovazione pensiamo a qualche cosa di scientifico, il termine innovazione invece va ben oltre la scienza, è una, come posso dire, un modo di vita, un modo di progettare eh, la propria vita e la vita di un paese. Ecco, tu come la intendi l'innovazione? Come la metteresti in pratica? Probabilmente partendo dalla scuola o no? Sì, beh, questo vale anche per il PD. Perché l'innovazione, e questo lo, dice, io lo ripeto spesso ma vorrei dirlo anche questa sera, l'innovazione non è il contrario della tradizione, non è che quello che arriva butta via tutto, quello che arriva ha il dovere di rinnovare una tradizione. Pensate alla nostra generazione politica, noi abbiamo iniziato a votare all'inizio degli anni 90, quando c'erano solo Berlusconi e la Lega, la Lega nella mia città prese il 50% in quegli anni. Io abito vicino ad Arcore, mi dovete capire, sono un ragazzo della Brianza. E in quell'epoca noi ci, ci venivano raccontati quelli che c'erano prima. I socialisti non c'erano più. Il Partito Repubblicano, quando ci parlavano di l'amalfa padre, a me sembrava che parlassero di Plinio il Vecchio, c'era la Malpa, era meglio del figlio, era più Ganso, però ce lo raccontavano come qualcosa che non c'era più. I nostri compagni ci raccontavano del PC la sinistra basista di base della democrazia cristiana erano tutte cose che erano arrivate come se fossero già spente noi dobbiamo tornare sui nostri passi io vorrei che questa sera l'applauso più grosso lo dedicassimo al nome di questa aula dove siamo riuniti perché, perché la dignità di quella stagione politica non la buttiamo via così come noi abbiamo a cuore un senso della Costituzione molto profondo perché Crediamo, per esempio, che per fare le cose che dice Dadei basterebbe rileggersi ogni sera il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che parla di rimozione degli ostacoli rispetto a quelle disuguaglianze sostanziali di cui questa sera abbiamo parlato. Per cui l'innovazione deve saper rilanciare, deve fare un lavoro più complicato del vecchio, perché il nuovo è più impegnativo, perché bisogna inventarsi, creare delle soluzioni inedite. Pensate alle politiche europee. Per due anni ci hanno spiegato che dovevamo massacrarci, hanno usato una parola di Enrico Berlinguer, austerità. Che però per Berlinguer era una parola strategica, non era tattica, era l'idea di cambiare il modello di sviluppo, di cambiare le relazioni industriali, eh, i rapporti anche di produzione. Era l'idea di mettere al centro temi che noi, anche la sinistra italiana, ha trascurato per troppo tempo. Quello ambientale, quello della cultura del territorio, quello della produzione di cose nuove, perché eh, ci torno su questo. Per cui l'austerità non è un sinonimo di miseria da a cui portare le nostre classi più deboli, è, un, è sinonimo di qualcosa di diverso che dobbiamo immaginare. E allora io vorrei richiamarvi, proprio perché sono vissuto in quest'epoca in cui la parola identità è stata usata contro tutti, da ultimo contro Cecil Chienghe, a cui mandiamo un saluto, ma sono vent'anni che dicono le stesse cose questi, che si chiudono nelle loro province, che vogliono mantenere che si chiudono nel rapporto con l'Europa, nel rapporto con Roma, con un'idea di paese e di, forse appunto di Unione Europea un po' diversa. Proprio perché se veniamo da questi vent'anni, vent'anni in cui abbiamo celebrato l'ignoranza più totale, più eri ignorante, più funzionavi, più parlavi facile, più arrivavi, come dicono a X Factor, mi arrivi. E noi vogliamo arrivare invece da un'altra parte, vogliamo arrivare in un paese che è l'Italia, che ha sempre costuito, costituito le sue fortune su cose che prima non c'erano, pensate all'università, alle banche, all'arte, al fatto che storicamente, per da sempre, anche in questa città, sono sempre venuti tutti a vedere cosa facevamo, a imparare, anche a prendere lo spunto, pensate un po' come siamo combinati adesso. E noi dobbiamo ritrovare quella vocazione, dobbiamo puntare tutto sulla ricerca, sull'innovazione, sulla cultura, la difesa dei nostri beni straordinari. Ma non è possibile che il consumo di suolo sia un tema di nicchia. Non è possibile. Non è possibile che quando Settis parla di paesaggio pensiamo che sia un intellettuale, perché parla anche di economia, parla di sviluppo. Ritroviamo quei fili che abbiamo abbandonato. E allora certo che la scuola è strategica, certo che la scuola è cittadinanza e parliamone non alla fine dei nostri interventi, parliamone all'inizio perché è l'unico modo per ridare uguaglianza davvero, per rendere i cittadini più forti è dare loro una prospettiva per studiare e poi per lavorare. E la stessa cosa dovremmo fare noi in quest'ordine anche quando facciamo politica. Capite che su un progetto del genere il nuovo assume una, un senso diverso rispetto alla contrapposizione tra le generazioni, anche perché abbiamo scoperto una cosa drammatica, che stanno tutti male. Stanno male i giovani che ci siamo dimenticati, perché abbiamo fatto la flessibilità, ma gli ammortizzatori sociali, come vi potrebbe spiegare Filippo, non li abbiamo cambiati mai e sono diventati vecchi anche i precari, che hanno 40 anni e sono tanti anni che la situazione non cambia. E nello stesso tempo i garantiti, come li abbiamo chiamati per troppo tempo, c'era una parte della sinistra che no, distingueva troppo tra i lavoratori a contratto, appunto a progetto e quelli che avevano il tempo indeterminato. Beh, anche loro hanno visto perdere sovranità, diritti, garanzie. Allora su questo dobbiamo rilanciare una sfida che attraversa le generazioni, perché questo non è solo un Paese che non è appunto un Paese per giovani. Ma non è un paese soprattutto per i bambini, per quelli che arriveranno dopo di noi, perché solo nel PD sei giovane a 40 anni, no? Renzi e Civati sono i due giovani, del anche Cooper lo è giovanissimo, Pittella poi è un ragazzo, con la riforma Fornero nel PD sei giovane fino a 67 anni, cioè funziona. è uno slogan, giovani per sempre, i giovani sono quelli che hanno 20 anni, sono quelli che, o i ragazzini, i bambini che vanno a scuola e che paese gli consegneremo alla fine delle larghe e lunghe intese alla fine di questi anni sprecati questa è l'ossessione che dobbiamo avere noi ed è l'unico motivo per cui facciamo politica non la facciamo per il potere perché noi con il potere vogliamo ritrovare una misura la facciamo per raccontare una storia a quelli che vengono dopo non dimentichiamolo mai prima di dividerci in correnti prima di litigare per un assessorato non dimentichiamolo mai sì però la politica l'esercitare Esercitare la politica vuol dire misurarsi col potere in ogni caso, cioè è impossibile rifiutarlo. Certo, però io, ci voglio, io voglio arrivare alle cose con ordine e disciplina e anche onore, come dice la nostra Costituzione. Prima si fa un dibattito, si sceglie una strada insieme, si mantengono le promesse, si lavora con coerenza e costanza verso gli obiettivi, si raggiungono e si sa perché quel precariato per la politica di cui parla Taddei, dobbiamo istituirlo come missione per tutti, perché dopo un po' non hai più la libertà e la prontezza per affrontare i problemi, non puoi avere carriere infinite, non puoi finire di fare il parlamentare e andare a dirigere un ospedale, un'azienda sanitaria, perché è tutto così. Leggo anche di Genova e della Banca Carige, io sogno un partito rispetto a tutte queste cose, un giorno intercettati al telefono tra me e Taddei si senta dire non abbiamo una banca, non ce l'abbiamo, non vogliamo avere le banche perché facciamo politica e il rapporto con il potere lo troviamo sulle cose da fare perché vogliamo farle. E andremo fino alla morte a farle, ma non per tenerci un posto, per avere privilegi e per conservare una ricchezza che non sappiamo più dare ai cittadini. E per quello è finisco che le persone non si riconoscono più nei loro politici, un po' perché non li scelgono, che non è un piccolo particolare, e un po' perché quel precario che è la mia età guadagna un decimo di un parlamentare ed è uno scandalo inspiegabile. Non puoi rappresentare una persona che ha uno standard di vita, un po' perché il tuo è troppo alto, ma sicuramente anche perché il suo è troppo basso. Questo è il problema. E allora se vogliamo ragionare così, certo che il potere è un fatto importante, ma è un fatto che dura per un tempo ben determinato, che ha una vocazione ben precisa e che è un fatto collettivo. E per quello che io dico state attenti quando con i parlamentari, con i dirigenti del PD fuori non la pensano come la pensiamo noi fuori c'è indignazione, c'è preoccupazione glielo dicevo quando Grillo iniziava e tutti sorridevano celebre la battuta secondo la quale Grillo avrebbe dovuto fare un movimento e, e vedere quanto voti prendeva li ha presi a noi così è andata meglio però voglio tornare davvero sul punto il punto è capire che Dobbiamo ricostruire una politica di relazione, la relazione, l'informazione, la possibilità che voi partecipiate alle decisioni. Il PD ha 500.000 iscritti, sono pochissimi rispetto al corpo elettorale, dobbiamo trovare un modo per farli aumentare, per dare nuove possibilità di adesione, ma soprattutto per far partecipare quelli che sono più motivati, per dare le informazioni, prima citavo gli F35. Voi dovete sapere essere informati come un parlamentare sui dati sui quali noi decidiamo, io voglio sapere, voi dovete sapere che c'è un signore che si chiama Scanu, che non va in televisione, ma è il nostro parlamentare che è quello che alla fine fa la posizione del PD e voi dovete conoscerla quella posizione e dovete poterla discutere e ci deve essere un momento all'anno in cui oltre a scegliere quattro candidati alla, al congresso o alla premiership potete decidere anche della linea politica, potete dare delle indicazioni precise attraverso un lavoro e anche qui la relazione conta che non è solo gerarchico, usciamo da questo corpo, da queste piramidi, usciamo dall'idea che la politica si debba fare solo in verticale. Noi abbiamo la possibilità di mettere in contatto con gli strumenti e la tecnologia e con la nostra presenza territoriale un ragazzo che sta a Teramo con uno che sta a Imperia e che vogliono lavorare insieme su un progetto sull'Europa, sull'ambiente, sul lavoro. Possono farlo banalmente se li sappiamo mettere in contatto. No, in contatto tra di loro se li valorizziamo e se arriva un ragazzino che ha 20 anni io lo abbraccio prima di dargli del populista perché abbiamo fatto una campagna elettorale in cui a tutti quelli che erano un po' arrabbiati abbiamo spiegato che non volevamo quasi i loro voti che noi seguivamo Monti abbiamo talmente inseguito Monti che l'abbiamo sfinito, povero Monti e eh. gli dedichiamo poi un momento di, insomma un pensiero prima avevamo inseguito Casini eh sì, che è venuto qua oggi non a caso ma voglio dire Casini l'abbiamo inseguito, poverino, anche lui ormai è tutti a dire dobbiamo fare l'alleanza con l'Udc, ma noi pensiamo che con questi argomenti qualcuno venga a fare politica con noi, o pensiamo di riportarli a fare politica perché diamo a voi la possibilità di scegliere e di fare insieme delle cose. Questa è la rappresentanza per me. Beh, tu hai descritto così uno scenario, un paese molto bello, credo che insomma, nessuno potrebbe dire... Che Non eh, dovrebbe essere così, però io vorrei chiedere a Filippo una cosa, ehm, per un, avere un paese così dove un giovane per esempio può realizzare un suo progetto, eh, dovrebbe esserci una, un apparato burocratico che eh, fa il contrario di quello che sta facendo adesso, che allontana il giovane ma allontana anche ci dicono l'imprenditore dall'estero che magari avrebbe la follia di, di investire nel nostro paese ecco come la affronti come pensi si possa affrontare il termine della burocrazia che in Italia è um, devastante e blinda tutta la nostra vita il tema io, io, io capisco la domanda e... ma voi capite è una delle cose più inspiegabili che tu che noi, è inspiegabile che noi ne parliamo è inspiegabile a noi stessi a chi non è italiano a chi magari vuole investire in questo paese perché non ha, cap perché non ha capito che noi stiamo riconosciamo il fallimento la, la, la, la pesantezza della nostra burocrazia ne parliamo ogni giorno e non la cambiamo ora io vi dico tutto questo passa per un, per un cambiamento di eh, impostazione, classe dirigente, un avvicendamento anche, permettetemi, generazionale. Però ve la voglio, voglio metterla ancora più semplice. Cambiamo la struttura, cambiamo come lo Stato spende i soldi, cambiamo la struttura della spesa pubblica, vedrete che cambierà anche la burocrazia, Abbiamo un problema non tanto di ammontare di spesa pubblica che spendiamo, ma di come noi andiamo a, a spendere. Rimutiamo, riorientiamo la nostra spesa verso quello che serve e la burocrazia cambierà, non è il contrario. Noi abbiamo questo senso di. che, che, che è veramente incredibile, è come, guarda, è come la lotta all'evasione: no? ogni, ogni anno c'è la burocrazia da migliorare e l'evasione da combattere, ogni anno. Ma lo capite che è un modo surreale di, di, di condurre il dibattito? Dobbiamo chiederci perché. Allora, guarda, devo fare un passo indietro, permettimi uh, uh, un passo indietro. Come capite, Pippo è quello del ci fate l'uomo delle buone notizie. Io sono quello delle cattive notizie, ma ne ho bisogno. E così voi, quando tornate a casa stasera, pensate all'urgenza del cambiamento, alla necessità di cambiare e di cambiare in fretta. E quando vi diranno di aspettare, voi direte: no, c'è quel tizio che me l'ha ricordato che non posso aspettare. Nell'ultimo decennio c'è un solo paese un solo paese tra tutte le economie sviluppate che ha avuto il reddito medio non crescere ma calare quel paese siamo noi nell'ultimo decennio questo non è la crisi economica questo è prima della crisi economica questi sono 11 anni che ci hanno preceduto ora, noi oggi ci troviamo ad essere più poveri non nel 2007 quando la crisi è iniziata ma nel 1997 naturalmente Cosa succede in questo Paese, in un Paese con questo, con questo tipo di problemi, con questo tipo di, di, di storture? E di, e di, e di, tu uno si dovrebbe chiedere: com'è possibile? Ma come, ma come possiamo andare avanti? Ma qual, qual è la cosa incredibile? E, e, ti, rendi con, e ti rendi conto che l'equilibrio si regge su una bugia. E se ed è l'opera di svilamento che dobbiamo cercare di fare che io cerco di fare con voi stasera ma che dobbiamo cercare di fare come Partito Democratico è proprio questo, mettere in luce le, le strutture fondamentali come prima vi parlavo della spesa pubblica adesso vi parlo della bugia collettiva che noi ci raccontiamo ad ogni giugno forse molti di voi non lo sanno ma sono ricchi sono ricchi perché in Italia per essere ricchi basta dichiarare 27.500 euro lordi all'anno. Il che vuol dire uh, che se voi siete un vice commissario di polizia e fate un po' di straordinario, siete nel quinto più ricco del paese, più ricco di quattro contribuenti su 5. Se voi siete un insegnante di scuola media inferiore, non di liceo, di scuola media inferiore con 30 anni di anzianità, siete parte del quinto più ricco del paese. Ora io basta basta dirlo ba non c'è bisogno di fare altro basta dirlo la prossima volta noi pensiamo a quando, quando vengono da voi vi diranno la tassa sulla prima casa l'Imu no, ci fermiamo tutti ci fermiamo tutti e pensiamo la tassazione sul lavoro è cresciuta più di prima tassiamo il lavoro più di prima il livello di evasione fiscale non ha alcun senso o cambiamo la credibilità della classe dirigente e della politica per cambiare qu questo stato di cose o smettiamo di parlarne, facciamoci un regalo, no, non ci facciamo più domande sul livello della burocrazia o sul livello di evasione fiscale, smettiamo di parlarne. Ora, per farlo facciamo, facciamo questo accordo, facciamo l'accordo che ogni volta... Ogni volta dopo che noi abbiamo cambiato questo Paese, dopo che noi abbiamo abba abbassato l'imposizione sul rail, dopo che noi abbiamo ripristinato gli incentivi, dopo che le persone vedono in questo Paese che la loro busta paga cambia, a quel punto noi ci lanciamo fa alla lotta all'evasione, ma non fatta di annunci, fatta di, di quotidianità, di, di quei controlli invasivi che, ri che, che, rice che, che ricevono molti, che ricevono anche molti contribuenti onesti. Però lo facciamo su una base nuova. La base nuova... È che tutto quello che noi recuperiamo di lotta all'evasione, l'anno dopo, finisce dove? A ridurre le tasse sul lavoro. Dopo, lo facciamo per cinque anni, dopo cinque anni, questo è un Paese diverso. È un Paese in cui la lotta all'evasione non è una sanzione solo verso i disonesti, ma è per la prima volta un sostegno agli onesti. Facciamo questo. Cambiamo la struttura della, della spesa pubblica, Continuiamo, spendiamo, spendiamo meglio quello che facciamo. La burocrazia di questo Paese è cambiata, il ruolo del lavoro è cambiato di questo Paese, i lavoratori sono cambiati in questo Paese. Guardate, la cosa più dannosa che possiamo fare in questo momento è incolpare le strutture fondamentali di questo Paese di, degli altri, agli altri, agli altri Paesi, all'Europa. L'Europa fa... Ci sono molti errori a livello di politica europea, ma non dimentichiamoci la peculiarità, che cosa caratterizza in profondità questo Paese, in che senso questo Paese è diverso. Se noi non lo dimentichiamo, noi possiamo tornare a essere quello che eravamo in passato, un piccolo Paese che però era capace di grandi innovazioni. Ci avviciniamo... Alla chiusura, io volevo farti ancora una domanda e poi ti lascio logicamente le, eh, il tempo per la conclusione. La domanda è questa: tu sei proprio convinto che il ricambio significhi rinnovamento, anche se questo ricambio comporta una grande dose di trasformismo? Eh no, il problema... il problema è proprio quello di, di cambiare di, di rompere lo schema. Possiamo dirla così di rompere lo schema anche se è doloroso, se ci fa perdere delle convenienze, però davvero io vedo delle cose strane in questi giorni, insomma adesso la preoccupazione è sul candidato della Bindi, no? è, è, capite che c'è una suspense mica male, ma ci rendiamo conto che queste cose non, non, hanno, non hanno alcun valore politico. È un dibattito ormai confinato a una ventina di persone che tra loro discutono appunto di quale sia il rinnovamento per poi proporre se stessi. Io vi faccio una proposta diversa, un congresso in cui noi fondiamo finalmente il Partito Democratico, finalmente il PD, che non l'abbiamo ancora visto, che abbiamo visto solo delle approssimazioni non sempre venute bene in cui abbiamo discusso per anni tra partito leggero e partito solido. Pensate che roba interessante, ma in realtà per fare un partito leggero, veloce, come quello che racconta Taddei, che sostenga le proposte di Taddei, noi abbiamo bisogno di un partito organizzatissimo, coinvolgente, quotidiano, che sappia raccontare quello che fa dalla mattina alla sera, che abbia parole forti e chiare, e abbiamo bisogno di una posizione politica che anche in questo caso non confonda la realtà. La sinistra forte, come ce la rappresenta qualcuno, è quella che ha anche un po' di destra, che guarda al centro, che vuole rappresentare come dire, quelli dall'altra parte. Secondo me questa è una sinistra molto debole, del resto ce l'abbiamo sempre avuta, è sempre stata così, sono anni che è così, che ci facciamo paura da soli, che abbiamo paura della nostra ombra. Rompere lo schema significa provare a imporre dei temi, degli argomenti nostri, vedere l'effetto che fa. È chiaro che ci si siamo abituati a uno sport che giocano gli altri e gli altri sono maestri, perché loro, per esempio, sull'Imu sono stati tutti stati a ripeterlo e noi invece avremmo dovuto avere una nostra battaglia che avevamo a cuore sulla quale ci saremmo sacrificati fino alla fine e non l'abbiamo avuta. Dobbiamo provare a fare così. Guardate, la notizia, posso darvela, perché appunto io sono l'uomo delle buone notizie, mi porto in giro Taddei per non esagerare, ma il PD queste cose le può fare. Ma è mai possibile che noi parliamo dell'inceneritore di Parma, che poi i grillini, dopo aver vinto le elezioni sull'inceneritore, lo devono fare, perché la vita è difficile e ogni tanto bisognerebbe anche chiedere scusa se uno fa delle promesse che non riesce a mantenere. Ma la cosa in più incredibile è che non parliamo dell'inceneritore della provincia di fianco, che è quello di Reggio Emilia, che è stato spento dal PD, da un ragazzo di 30 anni che si chiama Mirko Tutino, che fa l'assessore provinciale, dal Comune, da quelli che stanno lì a fare... dal PD! L'ha fatto il PD quella roba lì! E non la raccontiamo mai! E vigliacca se mandiamo in televisione quelli che fanno queste cose! Pensiamo al lavoro straordinario che fanno i nostri amministratori, pensiamo di rappresentarlo però in, a titolo culturale facciamo emergere queste buone pratiche non per fare un lavoro scientifico ma per farle diventare leggi nazionali e queste cose le possiamo fare su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato questa sera cercando anche di cogliere dove, stanno, dove si annidano i problemi perché noi siamo stati spaventati dal mondo che arrivava nelle nostre case siamo preoccupati del, dell'indiano che munge la vacca e non ci rendiamo conto che l'indiano che ci deve far paura davvero è quello che studia nel suo paese, che ha università che sono sempre migliori, che crescono e formano più delle nostre. E non possiamo godere, e questo è uno, è uno sguardo che dobbiamo recuperare, non possiamo godere delle sfortune altrui, perché alla fine siamo tra i più sfortunati in questa fase. Per fare tutto questo abbiamo una particolarità straordinaria, che noi siamo un partito. Per me è un partito, la dico così perché non c'è tempo, però dentro quel partito c'è anche SEL in perché noi l'avevamo promesso in campagna elettorale poi siccome inseguivamo Monti invece che dar retta un po' a Vendola abbiamo deciso di non parlarne più ma io quel partito della sinistra che tiene insieme Rodotà e Prodi e Vendola ci sta dentro con i suoi ragazzi altrimenti facciamo un altro mestiere e dicevo Un partito così è un partito grande in cui, come a me è capitato di essere d'accordo con Fioroni, che peraltro sostiene Renzi, era un po' difficile che venisse con me al congresso, ma con Fioroni ero d'accordo sui cacciabombardieri. No? Non so se l'avete letto, io ho cognato anche lo slogan «Mettete fioroni nei vostri cannoni», che è uno slogan fantastico con cui vinciamo le elezioni, ma per dire che se sei in un partito grande ti ritrovi anche con quelli più lontani da te, apparentemente, che sulle questioni non è importante chi lo dice, ma il merito, la sostanza, ed è l'unico partito che c'è a quel punto. Diteglielo a chi ha votato Grillo, che l'ha fatto per darci un segnale che era come una sirena della nave, no? bah, e è risuonato per tutte e continua a risuonare. Ma diteglielo che in quel posto uno come Civati andava espulso, veniva tumulato vivo dopo una settimana, perché se uno rilascia una dichiarazione diversa da quello che Casaleggio, non si sa dove, ha pensato, il suo rifugio con la gatta, come la spectre, se non l'ha no, pensato Casaleggio sei espulso, adesso vogliono espellere Oregliana che è un senatore per bene di Pavia, non so se l'avete visto, cioè... Allora spieghiamo che noi siamo un partito democratico, che facciamo il congresso per valutare quanto valgono le cose che dico io e quelle che dicono gli altri e alla fine lavoriamo per costruire un'iniziativa politica che cambi le cose e basta fare e finisco perché poi noi con questo patrimonio di storie, di esperienze, di racconti, di, di vita, davvero di vita, torniamo a parlare della vita perché è di quello di cui ci dobbiamo occupare. Con tutto questo ci riduciamo a parlare di regole, a fare dibattiti infiniti tra di noi, che non si capisce nemmeno più che cosa vogliono dire le correnti. Non si capisce che cosa vuole uno che si scriva una corrente. O meglio, forse lo si capisce, pausa teatrale, ma è proprio questa la cosa di cui ci dobbiamo liberare. Allora, io vi faccio un appello molto modesto, ma molto serio e molto rigoroso. Io vado fino in fondo in questa sfida congressuale. I sostenitori degli altri mi dicono "Ritirati perché no ci servi. Venite con me che facciamo delle cose migliori. Ma anche voi andate fino in fondo, prendete la tessera del PD, iscrivetevi, seguite il dibattito, fatelo, perché è l'unico posto in cui confrontare opinioni diverse su come cambiare questo paese e credetemi, perché è davvero così. Poi insieme faremo tutto quello che qui questa sera abbiamo accennato. Faremo altre cose che sarete voi a decidere e ci, come dire, riappropriamo di quella che è la nostra unica missione. Restituiamo alla politica questo senso che è altissimo, che riempie la nostra vita, le serate, dicevo prima, e che è rivolta però davvero a chi vuole vivere in Italia. Pensate che bello, quello là diceva, questo è il paese che amo, ammazza, figuriamoci se non lo l'amava. No ritroviamo un'idea di speranza e siamo noi, la speranza è qui grazie, io vi ringrazio tantissimo grazie anche a Mario grazie a Filippo e buonasera a tutti